il video e se volete seguire tutti i nostri la nostra produzione basta che se non l'avete ancora fatto vi iscriviate al canale attivando la campanella qua sotto che vibra così sarete aggiornati quotidianamente o settimanalmente dei nostri lavori. Iniziamo con la seconda parte del corso abbiamo fatto il Vangelo di Matteo oggi iniziamo e il Sefer Maccabi, il libro il Vangelo di Marco, Marco, Martello, Maccabino, Martello, e devo dire che la scelta che abbiamo fatto è stata quella di non sovrapporre, diciamo in maniera generale, poi qualcosa abbiamo dovuto per forza sovrapporre perché i vari Vangeli su alcuni episodi alachici danno ovviamente inclinazioni ottiche diverse, quindi man mano che andiamo avanti il grande lavoro è stato fatto con Matteo, adesso con Marco, Luca e Giovanni vedrete che c'è davvero poco, e abbiamo selezionato alcune Alacotte proprio particolari, ecco, non che non ci fossero anche nel Vangelo di, di Matteo, però le abbiamo viste secondo in questo caso l'ottica di Marciana. Allora, i versetti sono pochi e devo dire che così ho visto un po' nei miei appunti, nei primi cinque capitoli, il capitolo 5 non ha Alacotte, il capitolo 2 non ha la cotte, abbiamo un versetto nel capitolo 1. Un versetto nel capitolo 3 e un versetto nel capitolo 4 proviamo a vedere se riusciamo a eh, sottolineare alcune peculiarità di gesù maestro di gesù eh, maestro ma anche giudice no? di israele come diciamo tanti altri eh, maestri alla sua epoca vivevano e eh, sentenziavano decretavano ai tempi di gesù la prima è capitolo 1 versetto 15 siamo proprio all'inizio del ministero di Gesù e dice il tempo è compiuto la malcutashamaima cioè il regno, il regno dei cieli è vicino è vicino fate teshuvah voi sapete che metto sempre alcune parole tecniche perché sono importanti perché se dico pentitevi per noi il pentimento convertitevi convertite cosa vuol dire cambiare religione, eh, pentitevi cosa vuol dire, che ti, ti dispiace e poi continui, ecco allora invece la teshuvah è qualcosa di molto più eh, preciso e noi dobbiamo ascoltare, no? Gesù parlava aramaico, quindi presumibilmente ha detto, eh, cioè, ha fatto riferimento alla teshuvah in ebraico, fate teshuvah, credete nella nuova, nel tovah hadashano, o hadashotovot, nella nuova, novella nella buona novità, nella buona novella, nel buon annuncio, eh, nel Vangelo, insomma nei Vangeli. Questa è la prima. La cosa strana che, dovia, che abbiamo notato subito è che Gesù dice letteralmente, dà a noi proprio eh, un comando all'inizio del suo ministero che recita appunto così è compiuto il tempo, il kairos, cioè il tempo accettevole, l'attimo, quello che in ebraico è il het, è il battito di ciglia, il momento, che collima con l'eternità, è vicino alla malcuta Shamai, ma che vedremo che cos'è, in parte ne abbiamo già parlato, in, in, in Matteo, fate metanoia e credete. Allora, l'anomalia consiste proprio nel credere, perché il credere non è oggetto di comando, è oggetto di grazia. Dio dà la grazia agli uomini per poter credere e per poter vivere conformamente l'Evangelo. Invece Gesù qua va un po' diciamo fuori, fuori, fuori corrente perché Gesù dice che dà un comando che noi dobbiamo credere. Quindi non è, non è spesso volte la teologia va per via negazioni, anzi sarebbe forse la più precisa, l'apofatica, Gesù già dice che credere non è un'adesione mentale, o meglio, solo mentale. Non è un'adesione, secondo punto, impalpabile, relegata alla dimensione più interna dell'uomo, che è quella spirituale. No, non è così. Perché questo non è soggetto al credere, come eh, se io dicessi devi essere bello, devi essere bella, devi essere buono. Una cosa così intima come il credere non può essere oggetto di comando. La stessa cosa la vedremo, e Gesù qui fa l'ouverture, nel amate i nemici. Come può, se l'amore fosse solo un sentimento... Comandarmi a un sentimento? Comandarmi un sentimento non è possibile. E allora credere è la stessa cosa. Credere vuol dire, se non è inutile il comando di Gesù, aderire a lui, aderire quindi a un'unione ontologica, fisica, non solo psicologica, fisica con Cristo, in altri corsi vedremo come, quando e in che modo, camminare con lui e obbedire. Quello vuol dire credere. Quello è oggetto di fede. A che cosa? Alla buona notizia. Ma non esiste buona notizia se prima non c'è una cattiva notizia. Se io non so e non credo e non, e, e non apro gli occhi alla realtà che mi documenta di fronte a Dio di essere un peccatore perduto, e che in me non c'è alcun bene. Come faccio a credere a una buona notizia che mi tiri fuori da questo liquame nel quale io vivo? Quindi è una grazia di Dio vedere la situazione di ribellione che c'è nei confronti di Dio, di lontananza da Dio. Quello è l'Evangelo, perché l'Evangelo per noi è una persona, non è una dottrina e non è, ne non è nemmeno un annuncio. Il regno dei cieli è annunciato, ma non è un annuncio al quale dobbiamo aderire. Non so se sono stato chiaro, spero di sì. Gesù dice, convertitevi, fate Teshua e credete all'Evangelo. Abbiamo iniziato sempre dalla fine, perché così si vede meglio, tornando indietro. Credete e fate Teshua. Che cos'è la conversione? La conversione non è solo ed esclusivamente un incontro emozionale, spirituale, psicologico, mentale, evanescente, con un annuncio vero, che è quello che Gesù è morto per i tuoi peccati, che Gesù ha fatto Pasqua, che Gesù ti ha liberato dal peccato, che Gesù ti risusciterà, che è un annuncio vero, perché il contenuto, il nocciolo dell'annuncio è vero. No, è l'incontro con Cristo. Ma non il Cristo predicato, il Cristo reale, il risorto, cioè Ozoi, il vivente. Quindi la conversione non è solo quello. La metanoia, che poi è la teshuwa, all'epoca Gesù parlava degli ebrei e a rappresentarsi nella sinagoga, andare a parlare con il rabbino, spiegare la situazione di lontananza da di Dio e lui come medico, perché non è mai un mediatore, il rabbino non esiste, ti dava una ricetta, vai e fai questo, poi dopo torna e vediamo se sei riuscito eccetera eccetera, cioè dei compiti, i famosi compiti a casa, sempre con la grazia, con, con, con la cavana, la cavana è una volontà che nasce proprio nel profondo dello spirito mosso da Dio stesso, dello spirito umano, ma solo dallo spirito santo, ovviamente, cioè da Dio stesso. Quindi, convertitevi, cioè tornate indietro, fate teshuva, in questo modo, e credete. Perché se non vi convertite, cioè non tornate indietro, non potete poi mettere in pratica quello che lui dice e credete. Per noi invece credere è convertirsi. Alachicamente no, non sarebbe oggetto di comando. La prossima volta vedremo eh, il precetto sul, sul sabato, il precetto di dovere taumaturgico sul sabato, ma lo rivedremo alla prossima puntata. Ciao e grazie per la vostra attenzione.